Gormiti! Cinque contro uno! Pensavo foste tutti per la giustizia e la correttezza! Vediamo se questo può pareggiare le cose! Siamo tornati, tornati, tornati! Il cuore ha fatto rivivere i guerrieri Eclipseon. Speravo che non avremmo più visto le loro brutte facce! Non saranno forse i più belli, ma guardate! Stanno sprigionando energia pura! Tutto questo nuovo potere e solo quattro Solark su cui provarlo! <ride> È passato molto tempo da quando ho sconfitto un Solark in battaglia! Troppo tempo! Diglielo, diglielo. Tu lo sai, scherzo amico. Eclipse. Combattere porterà soltanto al caos e alla distruzione. Siamo qui perché il nostro dovere Ma è ah, avvisarvi. E quella bocca vogliamo solo far saltare in aria tutto. Kabum. Uh, perché tu. Uh. Eklos ha ragione Il cuore ha incrementato i loro livelli di energia oltre i limiti Oh, Sol Non vorresti aver avuto il coraggio di attingere alla sua potenza È così pieno di sorprese Portatore di distruzione Colpo su SAGARAK! Zagarak Questa è la fine il cannone del cao! È troppo veloce! Metterò fine a tutto questo! Ah! Cosa? Sì, ci siamo. Sei quasi carico mio cuore. Non indugiare ora. Il nostro titano ti aspetta.